Sento collisioni in testa, visione surreale dalla mia finestra Vorrei starne fuori ma non ci riesco, perché io esco se c'è la tempesta? Perché a casa mi ignorano, manco mi ascoltano, neanche ci provano Barmani solito prima che vomiti tutto, Il male che mi ha già distrutto E ora cerco di dimenticarvi scazzato per strada con i guanti alle mani Cercavo di cambiare aria perché sapevo la fine degli altri Non penso mai di vendicarmi se un amico mi ha deluso se a fottermi ha fatto guadagno Ringrazio poi mando a fanculo Grazie a me stesso per essere così Tranquillo e testardo, fin troppo bastardo Non perdo tempo con questi qui Ma questi chi? Sti fami del cazzo Preferisco quei after coi viti e ripiti da rash Mica in locali quasi ogni weekend Tutto pettinato per una ragazza che ora qui dov'è Vedi come perdo tempo Per colpa di troio di qualche viacco Che prima chiamavo fratello E' sempre l'ennesimo sbaglio per questo Mi trovo al tappeto, voglio rialzarmi o scappare Farei dei bagagli ma resto. Io ci ho pensato, ma ho rinunciato. Inutile scappare da se stesso. È inutile, cosa vidi tra brividi e lividi? Chissà cosa vidi tra brividi e lividi? Chissà cosa vidi tra brividi e lividi, lividi? Chissà io non ci penso. No, ma in fondo ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta, ti fa notista, sta, io non ci penso, Ci penso ci che sta, ti fa notista, ci sta, io non ci penso, poteva, ti ci sta, cista sta, ti sta, ti sta, Ci sta, sta, Ci sta, ci sta, ci sta, Persone scomparse vorrei ringraziarle per esserci state Se pur poco ci hanno lasciato con le mani in tasca Ed in tasca non ci trovi molto Il bicchiere si riempie di pare Barman aggiungi risparmio e saluti Pure pregando non avremo aiuti Sta guerra saremo i caduti Mi pare risparmio parole Tanto nessuno mi ascolta col cuore Guardo l'orologio, passano le ore Come le storie di voce in voce tra certe persone Scrivo perché non riuscivo a parlare Da bambino già stavo zitto a guardare Mi vergognavo tra le mille para Pensare a mio padre che pica mia madre Quando mi chiudevo solo in garage Senza speranze di farcela Capisci il valore di una cosa Soltanto se inizi a rimpiangerla I miei fratelli, senza mamma o papà Ma con il loro spirito nel DNA ah Brido per loro e per gli altri Per me, per chi sbatte per la mia città ah I brividi sulla schiena I lividi sulla testa Le ore in paranoia Dentro a quella sala d'attesa ah Mi sento privo d'amore ma non voglio cambiare per ora. Quanto più piccolo il cuore, tanto più odio occhi lo colma. Cosa vidi tra brividi e lividi di chissà? Cosa vidi tra brividi e lividi di chissà? Cosa vidi tra brividi e lividi di chissà? Io non ci penso, ma in fondo ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. In fondo ci, ci sta, Io non ci penso, ci penso che ci sta, ma, ci sta, ma, ci ma in fondo ci sta. Ci sta, ci sta. Io non ci penso poteva ci andar peggio Ma in fondo ci sta Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta.